Presidente, un premio intitolato alla figura di Didagno, che cosa vuol dire per lei? Innanzitutto era soprannominato il gigante, quindi io in qualche maniera mi identifico, in secondo luogo sia pure in epoca moderna la mia famiglia si è imparentata con la sua, questo che mi riempie di orgoglio e in terzo luogo la regione Puglia è fortemente impegnata, una fondazione a lui dedicata, e devo dire... Che è un eroe dell'antifascismo pugliese, del quale evidentemente non tutto Conversano, ma tutta la Puglia è particolarmente orgogliosa. E grazie alla fondazione che è una delle fondazioni della regione Puglia, noi manteniamo vivo non solo il suo ricordo ma soprattutto l'attualità del suo messaggio politico basato su un riformismo intelligente e eh, fortemente a sinistra. Era dalla parte dei più deboli ma non era un radicale, era una di quelle personalità della quale evidentemente abbiamo sentito tantissimo la mancanza nel seguito, ma grazie a persone straordinarie che lavorano qui alla Fondazione il ricordo di Divagno è ancora attualissimo e vitale. Un ricordo che non si traduce in un monumento, come dice il Presidente Gianvito Mastroleo, un monumento che comunque verrebbe rovinato dal logorio del tempo, ma in un premio che premia i giovani giovani talenti, non soltanto nel nostro territorio ma in Italia. Soprattutto è un premio dinamico, non statico, cioè premia eh, lavori da realizzare, così mi hanno spiegato, quindi la giuria valuta il progetto scientifico, eh, lo sostiene attraverso il finanziamento ma poi controlla che l'utilizzo dei fondi del premio siano coerenti con le premesse e che diano poi un risultato. Mi pare che ci sia, sia stato premiato uno studio sui migranti, sui flussi migratori ed evidentemente è un argomento di grande attualità e di grande interesse anche per la regione Puglia.